Outside another yellow moon Bounce the hole in the nighttime, yes I climb through the window and down e Riguardando il suo repertorio C'è stato come una consonanza Con alcune cose che io venivo Cercando di capire Sulla storia della, degli Stati Uniti Attraverso un simbolo Attraverso un oggetto rappresentativo Che è questo che chiede treno In the way la metafora del treno è stata un'idea fantastica perché questo è proprio un viaggio che tra l'altro facciamo in treno quando lo portiamo in giro e anche un, nuovo, un oggetto dell'immaginario, un'allegoria un spirituale e tutto questo attraversa tutti i generi musicali. sono appassionato di queste canzoni da tanti anni però ovviamente le persone non conoscevano queste canzoni non sapevano neanche dove aggrapparsi quindi dovevo usare un minimo di narrazione sui binari del treno, sui binari, sulla ferrovia fatta completamente di ferro viaggia eh, il destino manifesto degli Stati Uniti l'espansione economica, geografica da un oceano all'altro guardo la mia vecchia valigia e penso ai posti dove sono stato i depositi dei treni, le guardie, delle prigioni, tutti gli squallidi di paesetti lungo la ferrovia, i sussurri della gente che mi guardava passare. Mi ricordo tutto questo, ma soprattutto mi ricordo di aver amato te. Mi ricordo di averti amato e forse anche tu mi amavi quando il mondo era ancora nuovo. Ricordo la luce delle torce dei poliziotti che squarciava la notte mentre stavamo raggomitolati in fondo al vagone merci. I guardiani della ferrovia che ci cacciavano fuori nella pioggia e nel vento gelito del nord. Mi ricordo tutto questo. Ma soprattutto mi ricordo di aver amato te. Non si capisce bene se è uno spettacolo, una lezione, un concerto. Oh, è una cos'è. Dovremmo inventare un termine nuovo. Paneologismo. Paneologismo. Questa alla fine è una sperimentazione. Forse vorrebbe essere la puntata zero di un percorso. Insomma, noi, noi proviamo ad andare nascosto in questo senso. I remember all the things, but mostly I Remember loving